Soffri di ipotiroidismo, di ipertiroidismo, tiroidità immunitaria da shimoto, gonfio raddominale, non riesci a perdere peso, ritenzione idrica? Non ti preoccupare perché sulla dieta della tiroide trovi tutti i piani nutrizionali ed integrativi in base alla problematica tiroidea e al tuo biotipo morfologico. E come far a scoprire qual è il biotipo morfologico? Molto semplice, nel capitolo 6 trovi tutte le tabelle da compilare, con i punteggi potrai capire assolutamente qual è il tuo biotipo prevalente seguire tutti gli schemi biotipizzati che abbiamo realizzato per te.